ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina prepariamo insieme le melanzane grigliate quindi prendiamo una melanzana la laviamo la asciughiamo e adesso la andiamo a tagliare questo è lo spessore che deve avere la melanzana allora io ho lavato ho asciugato una melanzana e l'ho tagliata a fette abbastanza sottili come vedete non sono sottilissime quindi, ho messo a scaldare una griglia in ghisa e adesso quando sarà ben calda con eh, con, dello, con della carta assorbente vado ad ungerla leggermente ma proprio leggermente adesso però vi faccio vedere ok ho imbevuto leggermente la carta assorbente di olio e vado a passarla sulla superficie la griglia in ghisa elimino anche quello in eccesso con la parte asciutta della carta assorbente e quindi dispongo le melanzane Così. e lascio cuocere da un lato senza girarle Dopo un minuto circa ho aggiunto il sale e il pepe. Ora vediamo se le nostre melanzane sono cotte. Eccole qua. E quindi adesso possiamo girarle. E proseguiamo la cottura. Aggiungo il sale anche da questa parte e proseguo con la cottura. Ho preparato un piatto con dell'olio, del basilico e dell'aglio. Quando le melanzane saranno cotte, le metto nel piatto. Ecco le nostre melanzane sono cotte. Come vedete, sono perfettamente cotte. L'aggiunta del sale in cottura ha permesso una cottura uniforme. E quindi adesso le prendiamo e le mettiamo nel piatto che ho preparato, così. Senza, senza aggiungere altro sale perché lo abbiamo aggiunto già in cottura. Ed ecco qui le nostre melanzane grigliate cotte alla perfezione. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Alla prossima ricetta. Ciao!